Ciao Enrico e grazie di essere qua. Ciao Sandra e grazie a te e ciao a tutti quanti. Enrico non è freelance ma lavora come finance reporting manager in un'azienda svizzera, quindi quello che è apparentemente è più lontano dal, dall'essere freelance, ma ci parla di una cosa che noi dovremmo conoscere e usare quasi tutti i giorni, il nostro grandissimo amico Excel, i fogli di calcolo. Enrico ti lascio la parola. Grazie mille. Ok, eccoci qua, mamma che faccione. Eh, sì, come ha detto giustamente eh, Alessandra. Eh, non sono prettamente un freelance, anche se a causa del Covid ho dovuto diventarlo parzialmente, e, ma mi sono sempre dedicato appunto al cercare di imparare e a vedere a gestire certe cose dal punto di vista del, eh, del freelance, anche perché diciamolo chiaramente, l'ha detto anche eh, chi l'ha detto all'inizio qualcuno, il, fare il freelance è un po' come fare l'imprenditore. Quindi fare l'imprenditore implica dover fare anche un po' di, di uh, business analysis e business planning. Cosa succede? Uh, ecco, come vedete, io invece di usare un PowerPoint, utilizzo un Excel come per fare le presentazioni. e Andiamo subito al punto. Io ho un ruolo che è, da un lato, facilissimo, perché uh, Alessandra mi ha già predisposto la strada con il suo leggendario talk. Dall'altro è difficilissimo, perché devo uh, prendere la palla al balzo e andare avanti con quello che le ha detto. Quindi cerchiamo di eh, definire bene quali sono le cose che, che posso fare io da, da solo e quelle che invece ha già fatto lei e quindi non voglio cercare di ripeterle. Um, prima di tutto cerchiamo di pensare a una cosa come questo genere. Dicevamo, bisogna pensare un attimino alle cose che si fanno tutti i giorni. Uh, anche le persone che mi hanno preceduto hanno detto giustamente che il, il freelance deve dedicarsi il più tempo possibile a fare quello che gli piace, a quello che sa fare bene e a fare quello che alla fine del, della fiera ci fa guadagnare qualche cosina. Questo, questo succede anche dal, al dipendente, spesso volentieri noi stiamo a fare non so, un lavoro di otto ore, eh, stiamo a fare dei lavori ripetitivi, delle cose che sono parecchio eh, noiose. E che non ci danno proprio quel quid in più che ci fanno sentire bene e ci fanno delle volte addirittura pensare ma stiamo lavorando per questo o per qualcosa di più e, e pertanto ci troviamo come queste faccine scure la maggior parte dei nostri task dei nostri, eh, delle nostre attività ci rendono tristi mentre alcuni di questi invece ci rendono felici quello che vorremmo fare è cercare di spostare queste faccine dal dal triste al felice. E questo, per fare questo cosa bisogna fare? Cercare di limitare i danni su quelle che sono le cose che non ci piacciono. Nel mio caso a me piace giocare con Excel, come state vedendo in questo momento qui, ma magari a molta gente di voi non piace, delega soprattutto per quello che riguarda la parte dei conti, per quello che riguarda la parte del, del, del, del, della propria finanza, qualcun altro. Ma all'inizio, soprattutto per quelli che hanno ancora poco mh, chiaro in mente che cosa vogliono fare, che cosa dove vogliono andare a parare, magari un pochino di, di, di self-service può essere utile. Come vi dicevo, cioè, questi qua sono gli stessi numeri, anche se nel mio formato, di quello che aveva fatto eh, Alessandra al tempo. Lei aveva fatto un ragionamento, aveva detto quale potrebbe essere uno stipendio mensile che mi potrebbe rendere relativamente eh, soddisfatta sulla base di quello che faccio, sulla base di quanti eh, mensilità vorrei cercare di, di percepire, eh, un margine che mi vorrei dare per poter essere in grado di, di, di dire ok, ho sempre comunque un minimo buffer su cui posso appoggiarmi, e considerando quelle che possono essere tasse e contributi e immagino che, che chi mi ha presieduto prima che era più eh, esperto di questo dirà che il 50% è molto spannometrico e aveva costruito un fatturato di circa 57.000 eh, euro basato sul fatto che si volesse prendere giustamente 6 settimane all'anno di, di vacanza e lavorasse all'incirca per fatturare circa 24 ore alla settimana veniva a forma una tariffa oraria di 52 euro o giornaliere del 418. E il suo punto d'arrivo era: siamo in grado di poterci vendere per quella cifra? Siamo in grado di poterci porre sul mercato per quella cifra? Abbiamo un tale valore per cui ci possiamo stare all'interno di questo oppure no? Era ovviamente una idea di massima ed è anche quello che vi voglio andare a presentare io, non è certo che, che posso sapere quali siano tutti i vostri dettagli, i vostri eh, costi, ricavi e desideri, ma è ovvio che lo, lo scopo di tutto questo sia sempre quello di arrivare a un punto dove ci siamo, eh, ci troviamo in un posto dove tutto è positivo, non dove è negativo, dove stiamo lavorando per poi avere dei costi supplementari. Quindi qui c'è anche il link che poi vi, vi potrete trovare tranquillamente. Questo lo faccio vedere su Excel, ma può andare anche su Google Sheets, può andare su uh, Numbers, può andare su OpenOffice. Sentitevi liberi di, di poterci giocare con quello che è il vostro strumento a disposizione. E visto che il tema di oggi sono gli strumenti che avete a disposizione, dipende da quello che avete già. Io non vi voglio proporre di prendere qualcosa di nuovo. Quello che avete voi sul Mac, sul PC, sul uh, qualsiasi software con computer che utilizzate, sentitevi liberi di utilizzarlo. Ma come diceva Paperone. Il tempo è, è denaro, meno ciance e andiamo quindi al, al punto. Un ultimo passo indietro è questo. Quello che aveva fatto Alessandra era un tentativo di lavorare, eh, diciamo, reverse engineering, working backwards in inglese, ossia cercare di ricostruire da un obiettivo finale a quello che dovremmo fare come punto di partenza. Eh, questo è un velocissimo quiz che viene fatto da quelli che cercano di insegnare come lavorare in questo modo, ossia se ci sono delle... Ninfè che raddoppiano la loro superficie ogni 24 ore, e all'inizio di un certo periodo ce n'è solamente una, in un lago, quanto è che il lago sarà coperto a metà? Allora, magari la gente inizia a scervellarsi, a fare chissà che cosa, a, a diventare pazza per questa cosa qua, ma si ripartisse dalla fine di questa frase, e, dice in, e ci, dice in quale giorno il lago sarà coperto per metà, visto che raddoppiano sempre. È ovvio che il giorno prima dei 60 giorni Uh, succederà che il lago sarà ricoperto a metà. Quindi cerchiamo sempre di guardare le cose da due punti di vista. Il primo è dove siamo noi in questo momento e l'altro è dove vorremmo essere alla fine di questo momento. Ed è quello che ha fatto Alessandra e che cerco di ehm, rigestire io in un modo un pochino più particolare. Ora, questo ancora una volta è l'esempio che aveva fatto Alessandra, ma a differenza di questo io ho cercato anche di dargli un pochino il color coding. Quello che cerco di fare io normalmente è ehm, spiegare che molte cose, in questo caso qui, sono state hard coded, ossia sono state scritte direttamente nel foglio di calcolo, per cui si rischia che magari delle volte ci si perda un pochino, a dire, ah, aspetta, perché avevo messo mille di telefoni ADSL, perché avevo messo diecimila di altro, che cos'è questo altro... E quindi tante cose che possono non avere una semplice giustificazione o avere un proprio backup. Ed è una cosa importante quando si vuole andare a ritornare indietro su quelli che sono stati le, mh, i presupposti per cui abbiamo costruito questa specie di budget. Eh, quindi che cosa ho fatto? Ho costruito una cosa un pochino diversa. Qui l'ho chiamato consuntivo perché l'ho voluto utilizzare come... Facciamo che sia già passato un anno da quando avevo fatto questo budget, ossia dal giorno in cui ho visto il, il video di, di, di Alessandra, e abbia messo dentro um, questo mio foglio di calcolo, tanti piccoli uh, input, ossia le fatture che sono riuscito a fare e le fatture che sono, uh, ho dovuto pagare per gestire la mia attività, ed ecco che mi sono ritrovato che ad, invece che avere un desiderato 1.400 di stipendio mensile, mi ritrovo ad avere un 1.332, che è ma non è, siamo quasi lì quindi non posso neanche dire che, che ho sbagliato di tanto le mie previsioni. Certi costi sono stati più alti, certi costi sono stati più bassi. Quello che aveva fatto vedere uh, Alessandra era un fatturato annuo, però questo qui è il fatturato annuo che diventa necessario per avere quello stipendio mensile di 1400 con 3,5 mensilità, eccetera. Mi posso provare quindi a dire, ok, vedo che sono riuscito a sopravvivere con una tariffa giornaliera di circa 80 70 euro in meno rispetto a quello che avevo fatto, una tariffa oraria di quasi 10 euro in meno rispetto a quello che avevo preventivato, posso sicuramente fare meglio, si deve cercare di fare meglio, è sempre uno scopo che dobbiamo avere davanti ben chiaro a noi quando lo facciamo, ma è anche molto molto... Importante riuscire a cercare di capire come sono usciti fuori questi numeri e come sono usciti. Ora vi faccio vedere velocemente. Sono frutto di queste due tabelline dove ho messo delle fatture di vendita immaginarie, dove diversi tipi di oggetti, diversi tipi di clienti, diversi tipi di, di, di fatturato che mi hanno portato quei 47.000 che abbiamo visto poco fa qui dentro e delle tariffe di acquisti dove al momento ho messo delle cose molto generiche, che siano queste la formazione, appunto il freelance camp, oppure fare andare a lavorare in un co-working o andare a pagarci, ahimè, telefono, DSL, wifi, eccetera, tutto quello che c'è da fare. Oltre che, magari nel mio caso riesco a farmelo da solo, ma qualcun altro può avere bisogno di andare da un commercialista. E quindi tutte queste cose qua possono essere giatte sia a livello preventivo, ossia inizio a dire, ma posso sapere già che riesco a fare determinati tipi lavori con Tizio Caio Sempronio, oppure so già che avrò determinati costi che dovrò sostenere e di questi dovrò tenere in considerazione. Si finirà quindi su vedere questo confronto che già ad occhio ci può mostrare cos'è di più e cos'è di meno, ma come si suol dire... Ehm, Un'immagine può parlare più di mille parole ed ecco che appunto andiamo a finire su quello che può essere un grafico che ci può dare un'idea di dove stiamo andando a parare o meno. In un grafico bello grosso qui si può andare subito a vedere che il consuntivo è leggermente meno del, del, di quello che si era paggettato, di quello che si era eh, preventivato. Excel ci può anche parlare, ci può dire fatturato conseguito rispetto al budget è meno 18%, i costi però, per fortuna, sono stati eh, il 59% in meno rispetto a quello che si era eh, pensato di fare. Per cui diciamo che siamo eh, su un, in una buona direzione. Questo se lo facessimo dopo un anno, potremmo iniziare anche a dire cosa ho sbagliato, cosa non ho sbagliato, dove posso migliorare, dove posso eh, cercare di, di invece mantenermi, o se fosse stato invece come ho costruito il budget, potrebbe essere, ma ce la farò veramente, avrò bisogno di quelle 10 o 20 o 30 fatture, riuscirò a fatturare quel tipo di ammontare tutte le volte. Sono tutte domande che sono importanti da porci, perché come dicevo prima, il freelance deve fare un po' come un'azienda, si deve costruire un business plan, oggi come oggi se lo deve presentare per se stesso, ossia dire, se io fossi, non so, un investitore, una banca, mi piacerebbe vedere questo tipo di business plan, ne sarei contento, vorrei metterci eh, i miei soldi e investire su questa persona qui? Se la risposta è sì, vuol dire che siete convinti e potete andare avanti. Se la risposta fosse no, magari qualcosa deve essere rivisto e fare un pochino di fine tuning per cercare di, di, di trovare quella che è la direzione giusta. Detto questo, mh, con, cosa ho fatto in pratica? Qui ho utilizzato delle semplicissime... Uh, formulette, questa si chiama somma più se, qui ho utilizzato delle tabelline di Excel che sono sinceramente una delle più grosse e uh, sottostimate um, invenzioni che sono state aggiunte ad Excel negli ultimi dieci anni. Tutto questo vi permette anche di poter magari aggiungere una, una, una colonna, ossia diciamo che volessi calcolare quanto è questo più... Eh, il 22%, mi sembra che sia adesso in Italia, ed ecco che ho già una colonna che è stata fatta mettendo una sola formula. Quindi tutto questo vi può aiutare ad aggiungere sia informazioni qualitative che informazioni quantitative. Sentitevi poi liberi di sviluppare come meglio potete, considerate che molti dei software che sono a disposizione online, the cloud, utilizzano dei, delle tabelle che sono molto simili, quindi potreste tranquillamente scaricarle, aggiungere il vostro foglio di calcolo e lavorare su quello ragionate sempre nel termine di quanto tempo voglio dedicare a questo o quanto sono disposto a pagare per poterlo delegare a un commercialista o un consulente, eccetera. Con questo ho cercato solamente di voler fare un, darvi un'idea, di partire da quello che aveva fatto Alessandra, che era già eh, un'ottima idea, e di darvi magari qualche spunto in più per poter utilizzare un foglio di calcolo, che oggi come oggi è più o meno indispensabile che sia, per mille motivi, o anche solamente per farsi un piccolo preventivo. Pertanto chiudo dicendo e augurandovi in bocca al lupo e fare come ha fatto il, il buon Jim Carrey qui e mostrare un sacco di soldi a tutti quanti. <ride> Grazie Enrico. <ride> non avevamo mai visto Excel usato come mm. strumento di presentazione e devo dire, ci potrebbero essere delle opportunità... Eh, interessanti e creative anche qui, ma tornando proprio alla funzione eh, diciamo, principale di Excel, io confermo, devo dire, anche quando si hanno... Eh, persone che si occupano dell'amministrazione e dei commercialisti molto validi che ci aiutano a riflettere sui nostri numeri, eh, insomma sapere come mettere, come fare un po' di conti con i fogli di calcolo è uno strumento eh, indispensabile a mio parere, poi sarà perché io oltre che gestirmi la mia vita da freelance poi negli anni ho anche ehm, gestito delle imprese, sia pur piccole, però davvero se non avessi eh, le formule che mi aiutano a tenere in fila i conti, a fare delle previsioni e confrontarle con la realtà, insomma, mi, mi sentirei veramente persa. No, no, assolutamente. Ma tu considera che io ho iniziato ad usare Excel per farci il fantacalcio quando non era online, quindi vedi un po' tu quello che può essere la spinta ad utilizzare un certo tipo di software. Però Quindi se si sono d'accordo, ci si possono gestire piccole cose, come appunto uh, un, un piccolo budget, come grosse cose, come un, delle piccole start-up, del, uh, delle piccole aziende. Quindi è un, uno strumento molto, molto flessibile, molto versatile. Bisogna sì. sapere come, come, come impostarlo, ma dopodiché ci si prende anche un pochino di, di la, sì. la mano e, diventa, e si riesce a, a automatizzare molte cose. Potremmo lavorarci un po' su e fare, mettere su un po' di corsi base di Excel, crea le formule e fai bene i tuoi conti, davvero. <ride> Grazie, Grazie di nuovo. Grazie a te Alessandra e ciao a tutti.